Cari amici dei gemelli, il 2019 sarà un anno di grande trasformazione. Alcuni momenti potranno richiedere capacità di adattamento e dovrete far ricorso alla vostra creatività e alla vostra velocità di pensiero per gestire le varie prove che vi si presenteranno nel corso dell'anno. Ma la luna nera, che per buona parte del 2019 vi sosterrà dall'acquario, vi aiuterà a gestire le situazioni difficili regalandovi guizzi di intuizione abbastanza geniali. Giove è entrato già da novembre scorso in settima casa, iniziando quindi ad aprire nuove opportunità di incontro per i single e dando un nuovo sprint al rapporto perché è in coppia nel corso del 2019 si presenteranno delle importanti sfide professionali che vi potranno mettere in uno stato di confusione e di dubbio. Alti e bassi legati alla situazione finanziaria potranno in qualche modo interferire con le vostre scelte e portarvi così ad un immobilismo obbligato almeno nella prima parte dell'anno. Ma sarete aiutati da Saturno e Plutone nel vostro ottavo campo che vi daranno una mano nelle scelte da fare, donandovi concretezza, realismo e la giusta obiettività. Tra gli amici gemelli, i nati nella seconda decade saranno quelli che maggiormente si troveranno a vivere questo tipo di conflitto, che si dovrebbe però sciogliere nei mesi estivi. Gennaio sarà foriero di nuovi incontri e per chi è co in coppia sarà, facilmente, e sarà più facile ascoltare e accogliere il partner, vi potranno essere scelte da fare in campo finanziario o per quanto riguarda la gestione dei risparmi, ma state tranquilli, il nodo nel secondo campo vi guiderà nella giusta direzione. A febbraio fate attenzione alle vostre parole in ambito lavorativo, ascoltate molto ed esponetevi il minimo indispensabile, per quel che riguarda la sfera affettiva vi potrete ritrovare a vivere momenti di sfavillante passione. Marzo vi obbligherà a rivedere alcune vostre posizioni in ambito lavorativo e, dove necessario, accettate di buon grado di fare un passo indietro. Da marzo i nadi della terza decade saranno probabilmente costretti a confrontarsi con delle uscite impreviste o con altri piccoli contrattempi. Fate attenzione e gestite il tutto con, con il massimo distacco. L'entrata di urano in toro vi porterà anche a voler cambiare qualcosa nel vostro mondo interiore, come sciogliere vecchi nodi o affrontare dei blocchi di natura inconscia. Aprile, con Marte nel vostro segno potrete affrontare la vita con una rinnovata carica, mentre Mercurio a Braccetto con Venere nell'undicesimo campo vi aiuteranno in campo comunicativo e vi ritroverete a stringere nuove simpatiche amicizie. A partire dalla seconda metà di maggio vi ritroverete a dover pensare di più a voi stessi e per questo motivo sarà necessario limitare le frequentazioni e il tempo da dedicare agli altri. A giugno avrete modo di condividere le vostre esigenze con la persona amata e con i vostri cari, prendetevi comunque un po' più di spazio per voi stessi, non potrà che farvi del bene. Dalla seconda metà di giugno, Nettuno, che riprende il moto retrogrado, porterà anche i nati della seconda decade uno stop obbligato che si rivelerà utile per fare chiarezza in loro stessi. A luglio sarete sostenuti da Venere e Mercurio in seconda casa. Favorite le scelte in campo economico, che potranno risultare sicuramente molto felici. Ma il, il consiglio delle stelle è anche di camminare o fare piccole gite per alleggerire il carico di tensione nervosa accumulato nel corso dei mesi precedenti. Agosto sarà un ottimo momento per il viaggio. Per per i piccoli spostamenti, ma sarà perfetto anche se dovete scrivere o impostare un progetto che potrà poi essere messo in pratica nel 2020. Mi raccomando, non lasciatevi tentare da progetti che richiedono investimenti troppo consistenti, questa è ancora una fase di consolidamento, la fine del mese potrebbe portare qualche tensione, soprattutto ai nati nella prima decade. A settembre potrebbero insorgere complicazioni legate alla casa o alla famiglia, mantenete il necessario sangue freddo e se possibile posticipate qualche impegno a tuttavia. La seconda metà del mese dovrebbe essere già meno pesante e potrete iniziare a fare il punto della situazione. Ottobre sarà un ottimo mese per concentrarvi sul lavoro, avrete anche il sostegno di Marte dalla quinta che vi renderà energici e brillanti, oltre che abbastanza passionali e riuscirete a ottimizzare i tempi e portare a termine impegni di varia natura. Novembre vi vedrà molto impegnati sul lavoro e anche se ciò che vi sarà richiesto di fare non vi darà il massimo della soddisfazione, sarà comunque utile farlo con il dovuto impegno. A gratificarvi ci penserà Venere nel settimo campo che vi regalerà incontri piacevoli e l'attenzione verso l'altro. Se avete qualcosa da chiarire con il vostro partner, dicembre potrà essere il mese più adatto. Il passaggio di giove in capricorno vi alleggerirà aiutando un po' anche le vostre finanze. L'anno si chiuderà con un colpo di coda di venere che vi strizzerà l'occhio per quel che riguarda la sfera affettiva, sostenendo in particolar modo i nati nella prima decade.